è Claudio, un mio amico, che guida una Honda NSX di un altro pianeta, di un'altra era, l'era delle auto più gloriose mai costruite. Non facile da usare tutti i giorni, lui ci compra l'albero di Natale per sua figlia, che ha dei capelli bellissimi, un'icona delle auto giapponesi, l'icona! Mettiti seduto, stappati una birra, mangia il torrone, fai come vuoi, ma rimani incollato perché ti sviscero questa macchina dal paraurti anteriore fino allo scarico posteriore. che si guidano così, non le fanno più che suonano così, dimenticalo ma soprattutto che ti fanno sognare il mondo dei motori come se fossimo bambini il giorno di Natale a proposito, buon Natale a tutti questo video è il mio regalo per voi voi invece cosa state aspettando ad iscrivervi? lasciami un like e buona NSX a tutti ora ho capito perché tua figlia vuole sempre salire <ride> su questa macchina a un quarto perché l'asfalto è bagnato e le gomme non sono nuovissime e questa è una macchina che vale un sacco di soldi e non si può fare. Stiamo girando il video a dicembre, per cui se c'era Senna veniva su di traverso, ma quello non sono io. È più bella di quell'altra N6 che ho guidato il caro di Giacuzzi, questa è proprio. Guarda quanto devi girare il volante per farla entrare qui Si sente anche che è più leggera questa Il tuo kit alleggerito di vita proprio addirittura cicla sì sì vabbè questo volante è spaziale ma quanto è bello che onnipotenza che cosa? la macchina addirittura eh sì bella la seconda mi piace seconda e terza schedata l'abitacolo è rumorosa ma pensavo peggio perché da fuori il temporale yeah. Di questa qui Di quegli anni là Questa è in assoluto la più bassa sì. Ho le gambe quasi completamente tese Esattamente. Ti dà una fiducia assurda Anche se abbiamo detto che le gomme non sono no, al massimo no. Abbiamo detto che c'è ghiaccio per terra eh, Non sì. la conosco Quindi sono terrorizzato La rispetto perché questa secondo me È la migliore delle giapponesi mai prodotte al mondo Tutto quello che vuoi Però mi rendo conto di che potenziale hai con una macchina che ha un baricentro così basso una, una distribuzione dei pesi veramente pensata per un grande pilota perché sì, questa sì. è stata la macchina che è stata progettata dagli ingegneri giapponesi ma insieme a un tipo che eh. i fischelletti di oggi non lo so se se lo ricordano ma... se lo conoscono ma si chiama Hyrton Senna Oltretutto sì. c'è una, una storia dietro a questo che è molto particolare che mi hanno raccontato che lui in fase di sviluppo, quando provò il primo prototipo, disse questa macchina è totalmente da, da, da buttare. Lui si impuntò praticamente nello sviluppo della macchina per avere questo braccio, questi bracci anteriori a caster variabile che sono una peculiarità dell'NSX, che praticamente quando la macchina è in appoggio, in curva, la, la ruota anteriore arretra quella in appoggio di quasi un centimetro aumentando l'angolo di sterzata creando una semiscivolata posteriore mm -hmm. che ti dà una percorrenza maggiore in curva e che ti fa praticamente gestire la macchina come se fosse un compasso è una macchina bilanciatissima che la porti in pista e capisci qual è la differenza della percorrenza curva e della velocità sì. in curva con un motore aspirato che non ti tradisce mai diventare Ma alla giusta velocità e farla scorrere guardate la velocità di percorrenza in curva la posizione delle sue mani lì ti fa capire realmente che la macchina sta andando Quanto fortissimo angolo di sterzo e, a che e a che percorrenza e a che velocità di percorrenza lui entra in curva mm -hmm. perché infatti l'NSX è una macchina e quando tu la porti in pista o comunque anche su certi punti di strada la, non la devi pensare come la macchina di fare lo staccatone entrare mm -hmm e poi fare la curva no, tu devi trovare quel punto di velocità di entrata capire la pista trovare quel punto di velocità di entrata e sfruttare la percorrenza esatto. perché lì, fa, lì, fa, lì capisci quanto il telaio lavora quanto questa macchina ha un plus in confronto a tante altre quanto vanno forte le Subaru, le Mitsubishi col turbo che ti sverniciano sul ma dritto tanto. ma poi in percorrenza curva gli torni sotto esatto, tantissimo. a me è successo tante volte in pista negli anni passati, quando ancora ci andavo, insomma, che non no. c'erano gli impegni mm. tra famiglia e lavoro, e, e, e ti trovavi comunque queste macchine sul dritto: erano dei fucili, dei missili terrari. Poi, dopo arrivavano in staccata, si posizionavano sul punto di corda e ti facevano da tappo. Perché io arrivavo molto più veloce. A Certe volte è successo che io ho messo pure il muso a fianco allo sportello, nel senso proprio perché avevo una percorrenza maggiore. Sì, Ma sì, sì. che macchina! Che macchina, ragazzi. è 4 cm. Eh, ma niente. Sì, sì. Hai anche abbassato la leva? No, ha sostituito tutta la leva sì. che probabilmente gestisce le corde posteriori, probabilmente uno short shift originale Honda che era montava probabilmente sull'NSX 6 Type R. Quanto sono corte? Dai, sei in possesso della esatto. macchina questo cambio col cambio manuale in generale? In generale. Sì, sì, sì, sì, tu ti senti, veramente anche la distanza che tu hai dalla leva del cambio al volante è talmente ridotta e studiata bene che ti permette ti dà affidabilità anche tu a, tenere la, a fare un cambio marcia in uscita di curva quando stai sotto coppia, per capirci, ti permette di giocarci. Sì. La differenza dal cambio normale della versione europea, dell'NSX, è che il cambio della r aveva dei rapporti già su tutte e cinque le marce più corti mm -hmm. poi ulteriormente aveva anche il final drive, praticamente la corona e il pignone sul differenziale di serie che erano più corti che io ulteriormente mettendo differenziale a dischi in carbonio dell'ATS ho accorciato ancora ah, di ancora più il rapporto più. finale levando circa 30 km h a marcia e acquistando però un'erogazione molto più veloce Si sì, sì. dà quella sensibilità anche eh, a, ti fa percepire proprio che la macchina è tutta intorno a te Sì, è bellissima Costruita tutta intorno a te Guarda esatto. questo abitacolo quella, che un altro plus di questa macchina è la visibilità che tu hai intorno Madonna, è vero! E quando in fase progettuale loro si ispirarono alla cabina di pilotaggio dell'F16 Ma dai! Sì, sì, sì, sì Proprio per avere la visione di cockpit bassa che ti permetteva di vedere l'orizzonte intorno a te E poi comunque avere tanta visibilità per quando tu stai in sessioni di guida molto coincitate Insomma, in modo di certo. vedere ogni dettaglio intorno a te si sì, vede che ti piace sta macchina? No! Oh. <laughs> 6 VTEC a 90 gradi uh -huh. con il doppio sistema di fasatura variabile e che oltretutto aveva delle peculiarità particolari per quei tempi perché era un motore super leggero uh -huh. con bielle in titanio dalla casa madre e pistoni già forgiati di serie oltretutto un sistema di valvole particolare e delle molle in, in titanio anche quelle Poi, Diciamo quando ho ricostruito il motore. Dopo qualche anno ho cominciato a cercare in giro per il mondo dei componenti un po' particolari. Ho avuto la fortuna di incappare su questo kit di cams che erano state proprio smontate dalla NSX che ha vinto la 24 Ore di Spa nel '96 e avevano. 5.000 km di vita. Solo te potevi trovarle. E... No, ma la cosa ancora più particolare è che queste camps sono unico, unica produzione al mondo perché la Mugen l'aveva realizzate solo per quella macchina, eh, sotto ADAC per le gare di quel periodo e, pre... e non sono mai state realizzate altre camps con quella alzata infatti mm. si vede anche quando tu le vedi le, pre, le ho prese in mano la prima volta c'era un'artigianalità insomma su, sul prodotto erano uniche Sì, esatto. ad oggi sono le, le uniche prodotte che stanno sotto la mia macchina fortunatamente che io ho guidato che lui ha guidato <ride> che bello è guidare con tre pedali e il cambio manuale sì. è un altro è un'altra è un'altra sensazione poi quella macchina quando tu la porti come deve essere portata è un vero sistema di intrattenimento A 360 gradi, <ride> perché c'è il suono, c'è la realtà aumentata, c'hai tutto quanto quello che noi è i ragazzi vedono proprio... oggi a livello digitale, lì c'è l'analogicità proprio del mezzo che ti trasferisce delle sensazioni uniche diciamo Non aggiungo una parola, sei stato perfetto nella descrizione, <ride> è proprio così, un videogioco nella realtà sì, sì, che sì, ne sì. pensate, signori e signore, poche ma buone, Vabbè. di questo nuovo colore che è stato scelto dal dottor Claudio bellissimo secondo me, che è stato fatto da Ivrap da, da, da Gianluca, Gianluca. Eh, salutiamo Ciao Gianluca, grazie ancora, bravo pure, bel lavoretto, Bravissima. molto figa Di notte sotto le luci si accende, di giorno sotto al sole pieno Ha questa, questa dominante colore che è molto scura però sui tagli orizzontali, sulle rifrazioni della luce tira fuori questo viola che è, che è pazzesco cioè, anzi paradossalmente valorizza molto le forme della macchina benché sia un colore estremamente scuro noi vogliamo sapere anche la vostra, se vi va qua sotto scrivetecelo nei commenti se sì. vi piace il colore o no dopo aver messo like, stra like certo. va bene, parliamo anche un attimo del, del resto del, dell'estetica, i cerchi allora i cerchi sono dei Volk Racing uh -huh. eh, fatti dalla race sforgiati, tre pezzi scomponibili eh, che oltretutto io quando ordinai feci fare specificatamente con l'offset per stare a filo con il body kit senza distanziali, senza distanziali senza niente che proprio è molto meglio assolutamente sì proprio per non andare ad aggravare sui mozzi su tutta la parte della ciclistica e quei cerchi che sono comunque molto grandi paradossalmente pesano meno dei 15 e dei 16 di serie mm. Quindi è un cerchio performante. Esatto, è un cerchio studiato che comunque poi io quando vado in pista ho anche un cerchio da 18 più piccolo con delle gomme molto più performanti. Questo diciamo è il setup stradale fondamentalmente. Le linee. Dell'NSX già belle di suo le hai arricchite ancora di più con un body kit che personalmente piace moltissimo ma che è servito anche per delle prestazioni Sì, diciamo che la mia scelta è, è ricaduta su quello perché fondamentalmente era un body kit che non era solo estetico ma è estremamente tecnico perché leva circa 230 kg di tantissimo, peso alla macchina veramente Sì, veramente sì, tantissimi che è fatto in vetroresina, in vetroresina in anna, in, nautica fatta in autoclave perciò ad alta pressione e fibra di carbonio Ma, Mamma mia, hai perso 230 kg che è veramente tanto come rapporto peso potenza. Questa era una macchina che nasceva con quanti cavalli? È 276 originali mm -hmm. Poi comunque di suo la macchina è estremamente strozzata come tutte le GTM degli anni 90 mm -hmm. e, e aveva un potenziale represso però poi dopo lavorando anche col peso, oltre che al motore, diciamo che è uscito il vero carattere della macchina fondamentalmente. E Che carattere! Ok! Ok! Per oggi basta ragazzi! Basta così! E questa macchina per me è la regina delle GTM. Se per te anche lo fosse, metti a spunta e scrivilo nei, nei commenti. E se non fosse questa, qual è? La Supra, Diccelo. la RX7, la, la GTR, Skyline, R34 Ognuno i propri gusti, mettiamola così Entro capodanno ce lo dovrai far sapere, altrimenti io chiudo il canale? No, no. Eh, quello no. Eh, perché è che chiudo il canale, è la mia passione Appunto. Quindi, Dunque. cari amici, ancora buon Natale e buon anno noi ci rivedremo su Officina del Pilota molto presto. Mi raccomando, iscrivetevi attivate la notifica, così quando faccio un video nuovo eh, per l'algoritmo. Condivideteli. Metti like, bello così. È stato un grande onore. Anche il mio. Grazie, che buon, buon Natale. Buon Natale, bello. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Dalla Sardegna, dalla Sicilia. Passa la <ride>